Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video, vlog, barra che criccio. Se vedete le mie spalle il letto in disordine è perché devo fare il letto. Quindi vediamo un po' cosa ne viene fuori. Premessa, sono a metà vestita e metà in pigiama perché ho un freddo voglia. Quindi abbiate pazienza, ma in questo momento preferisco fare il video adesso e poi non ci penso più. Quindi niente, guardate le ciance, e cianchi alle bande. Perché non preso cura a fare un video eh, che chiudiccio e non solo mettiamo a posto e qua. Ecco okay. qui, questa coperta uso la buona so che non è vero da vedere ma andiamo dove metterla, una... quindi la metto qua sul letto. Messa così, come deve essere messa. Aspettate un po', ok. Dunque. Vabbè, il resto è niente ragazzi. Dunque. Mm. Che facciamo? metto un po' a chiacchierare con voi. Ehm. Da vicino con la telecamera, che ne dite? Sì Direi di sì Ecco qua Eccomi Ci sono Dunque ehm, Oggi sono uscita un po' Di casa Sono entrata che ero già a mezzogiorno ehm, Perché alle 11 ero ancora fuori casa A fare parecchie Passeggiate a muovervi un po' di più e... e oggi eh, guardate la finestra guardate la finestra niente, mi sono mia zia e... e eh, nulla, ho cercato di um, come dire... di fare le passeggiate e nel frattempo poi si è fatto tardi e sono dovuto andare tardi a casa ho preso un caffè ma... Il caffè non ho fatto nulla. Non me ne ha. Vabbè, non me ne tanto svegliato. Però vabbè, più o meno sì. Niente come pantaloni Ho questo qui. Non so se si vedete questo qua. Questo tutto. Aspetta, ve lo giro un po'. Ok, così sì. Ho questo qui. Questo. Non so cosa si possa vedere. Questo sì questo qui che è praticamente è appartato è e niente quindi che dirvi questa è la maglia che avevo stamattina e ho da stamattina addosso come pantalone e... aspettate un secondo che tra l'altro lo metterò a fare perché troppo poco un una doccia questo pantalone qui che ho preso in piazza da 5 euro vedete questo qua, bellissimo un pantalipis nulla di che adesso lo metto in lavola e poi lo lavo in lavatrice come pantofole pantoffole uno speciale, c'è cioè le solite quelle della dottor Scholl e basta Questi capelli qua sono tutti opachi, non capisco perché, ma vabbè. E... e niente. Questo era tutto, quindi spero che questo video vi sia piaciuto per l'appunto e noi ci si vede a un prossimo video. Ah, non lo dico all'inizio, ma lo dico alla fine, alla fine, sì appunto. Mettete un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella qualora voi vi decidete. No, deciderete di iscrivervi non lo so comunque qual, qualora voi decidereste di iscrivervi non so se si dice così però vabbè ci siamo capiti se vi iscrivete attivate la campanellina non personalizzata né nessuno ma tutte le, eh, tutte le notifiche di, di, per non per perdere po i prossimi video giornalenta ehm, altro sì eh, seguitemi su instagram come youtuber trattino 8 youtuber melania trattino basso scusatemi e, e poi come TikTok Melania Beauty Facstar no Melania Boxstar beauty e, su TikTok e su Instagram ci ho già detto Facebook tanto trovate i link di riferimento a man mano che pubblico questo video e noi ci si vede appunto al prossimo video ciao a presto, un bacio.